Andrea, spero tutto bene, oggi abbiamo da testare un, un paio di scarpe che ci sono appena arrivate, te le lancio, ma stai bene? Ma se me lo lanci giusto e non mi devo abbassare, sì che dopo a lungo eh, faccio un po' di fatica. Eppure freddo perché non mi sono riuscito a lasciare che ci sono le docce gelate, ma tutto, tutto è bene. Tutto sotto controllo, no, te No, no, no, guarda che va a finire di là così. La allora lanci così, vai! Okay, va. Preso al volo alla fine open ear open ear procedi pure con la storia che non mi vuoi più far scassare le scatole è un casino lo sai vero? ah è una missione taglia va ah perché qua c'è l'open ear da tirare Sì, vai sì. E tiro da lì tiro da lì non era difficile no è che non te la volevo scassare ma così te l'ho scasciata. Così va bene va bene tac tac ma le scatole delle scarpe le fanno di colore marroncino tutte sembrerebbe ah no però scusami adidas la fa tipo grigia ma di che marchio stiamo parlando qua devo ho, ho citato l'ho visto mentre la privavo non, non so perché mi è capitato l'occhio avrei detto altro invece è altra sì anche se sembra comunque evoca altri marchi la sto tocchicciano per capire se l'avrei mai Presa, ma mi sembra di no, è una scarpa abbastanza voluminosa, è una scarpa da strada, c'è tanta schiuma, molto alta rispetto alle, alle altre di altra, oggi continuerò a fare i doppi giochi. Guardala pure, guarda qua che belva. È bella di brutto per noi, non so i, fan, i fanboy di Altra come la prenderanno io sono solo contento di questa deriva diciamo eh. sto diventando vecchio, apprezzo un sacco le scarpe morbide con tanta, con tanta schiuma sono molto contento che anche loro abbiano fatto una max cushioning provale un secondo e poi mi dici un attimo visto che non ti sei fatto la doccia dovresti poter correre altre due ore in pista magari un minuto un minuto mm. <ride> questa è una perculata per Luca eh, dopo cosa... ha detto che ti guarda pure i video quindi la capirà subito cosa stai perculando Ma faccio fatica a piegarmi oggi no a me sembrano davvero bellissime queste scarpe eh. devo essere sincero sono assolutamente impressionato Andrea secondo te quanto è il drop di questa scarpa? Mm. No, allora, contando che, che casa Altra sarà zero, però, boh, potrei azzardare un 4 8. Io sento un pochino di, di livello, magari è solo un'idea. Stesso numero o mezzo numero in più? È il tuo numero. Stesso numero allora, perché avevamo detto che Altra vestiva stretto, ma boh, secondo me non più, perché questo è il 9,5 e mezzo e mi sta giustissimo, cioè mi sta giustissimo, mi sta bene, ho un po' di respiro davanti, Contando che il piede non si muove molto, direi che è stesso numero. Va bene, facciamo due minuti di pausa e poi dopo mi dici un po' le caratteristiche di questa scarpa dopo aver corso. Magari fai un, un paio di giri qua, non ti film però. Eh. Sì, anche perché potrei correre davvero male. Prima abbiamo fatto due mezzi scatti e stavo abbastanza malino. Non siamo andati comunque forte, però sono... ci stiamo riprendendo. <ride> no, è che adesso faccio fatica, durante il lungo va bene, ma adesso riprendere la correre è un disastro. Ciao! Oh Andrea sono rimasto davvero sorpreso di queste Via Olympus, cosa ne pensi dopo aver corso qualche minuto con questa scarpa? Ma eh, devo dire che ne sono rimasto sorpreso anch'io già dall'unboxing, una... intanto è molto bello da vedere, forse un po', un po davvero esagerata il eh, lo stacco del bianco dell'intersuola dell però in generale è una scarpa bella, bel colore, anche questo pesco qua è molto bello e una bella tomaia anche da vedere e diciamo che fondamentalmente hanno ribaltato un po' le leggi in casa di altra hanno fatto una scarpa, molto eh, la max cushion, cushioning che, che mancava in casa loro A livello di intersuola come l'hai vista? Che sensazione ti ha dato in questa corsetta? E... La ritieni più reattiva o più morbida? O più protettiva. Vista così di primo acchitto avrei detto che era una, una Clifton. L'idea è una Clifton. Secondo me è più vicina a una... come durezza dell'intersuola, ammortizzamento, protezione, più vicina a una Bondi. Sicuramente più veloci di una Bondi perché ha comunque questa corsa nell'avampiede che ti fa spingere un po' di più quindi diciamo che è veloce come una Clifton e protettiva come una, una Bondi se devo spiegare la parola perché è una scarpa abbastanza particolare devo dire che mi ricorda molto quelle due scarpe lì, un po' una e un po' l'altra e a livello di drop beh, abbiamo visto che comunque è drop zero ma in realtà comunque sembra molto, come dicevi tu, protettiva uh, sono curioso di, di capire ma. L'ho sempre detto che, che la storia del drop sul tendine, almeno, almeno su di me, non ha creato mai grossi problemi. Sono curioso di sapere su una scarpa così da, da, da, da pesi massimi e da corse lente, se, se usata per tutta la settimana possa infiammare un po' i tendini, diciamo. Però boh, rimango col dubbio, secondo me no. Inoltre, Andrea, ti chiedo, a livello di battistrada, c'è cioè il battistrada che ci è sempre piaciuto in casa Altra, come l'hai visto sulla, sulla pista di atletica? A parte che è un pochino più morbido di, di altre scarpe di Altra, eh, mi sembra che ci sia molta più gomma dura rispetto a quella morbida, questa qua bianca è quella morbida, invece quella arancione e nera. Uh, ce n'è di più rispetto ad altri modelli, adesso vado un po' a memoria. Guarda come è intagliato il, il battistrada, direi che andrà benissimo su asfalto sicuro, su pista bianca mi dà l'idea di sì perché comunque ha due o tre scanalature un po' più importanti che, che sono quelle che danno più grip sulla pista bianca. Secondo te, ovviamente, poi tra un mese faremo la recensione completa. A chi è adatta questa scarpa e eh, a quali ritmi la consiglieresti per eh, queste persone? Ma eh, guarda, ti direi che è una scarpa da corsa sopra i 5, più adatta per chi corre sopra i 5 al km e pesa più di 75 kg, in questo caso anche più di 80 kg. È una scarpa per chi non riesce a trovare una scarpa abbastanza protettiva. Eh, però sono dell'idea che secondo me potrebbe dare delle grosse soddisfazioni nelle nostre corse rigeneranti anche perché non sembra che pesi particolarmente almeno a livello di sensazioni 2,80 Beh poi metteremo come al solito le scritte però comunque sia al piede sia correndo e sia vedendola non sembra molto pesante ma no, infatti per quello che ti dico la voglio provare e te l'ho detto, mi sembra comunque con questa mescola abbastanza durettina possa anche farmi andare un attimino più forte, quindi boh, adesso vediamo quanto, quanto la usiamo una, un mesetto e poi ci rivediamo. È davvero particolare questa anche se non arriva alle mille mila views che, che richiedi secondo me ah, vale la pena fare il secondo video in realtà poi non sappiamo quando pubblicheremo questo video perché questa scarpa in Italia per ora non è ancora uscita quindi vedremo comunque grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima ciao alla prossima